Se faccio per bene la ginnastica, piuttosto che qualsiasi altra attività, suonare, danzare, fare l'amore, passeggiare nel bosco, coltivare l'orto, qualsiasi altra attività, anche lavare i pavimenti, se la faccio entrandoci, scendendo al di sotto, quindi dalla parte rossa e gialla, dal corpo e dall'intento, mi apro di sotto. Unisco anche l'altro pezzo di clessidra, quello vuoto, perché la sabbia passa dall'alto al basso. Oltre al pieno inserisco anche il vuoto in quello che sto facendo. Ecco che immediatamente anche il tempo cambia. È come se si dilatasse, rallenta, entro in una dimensione non tanto esterna, ma di coscienza interna mia che completa quell'altra. Mi accorgo che la clessidra ha due vasi e che da un pieno costantemente scivola dentro un vuoto. Uno dice ci sarei tutta la vita a fare la meditazione in questa ah, sensazione di leggerezza, in questo conforto, in questo svuotamento che mi porta. Non è mica vero perché a un certo momento... È troppo anche quello, a un certo momento si è riempito il vaso di sotto e allora semplicemente bisogna girare, proprio come per le clessidre. E allora da tutto questo vuoto, da tutto questo sentire, da tutto il sentimento, da tutta la parte invisibile di interiorità, di magia, di sogno, di mondo notturno, passo all'azione. E inizia a fluire nel fare, nel pensare, nel mettere in fila le idee, nel trovare le soluzioni. L'incanto in particolare io lo trovo quando questi due mondi intanto si vedono e si parlano, ma soprattutto quando si girano, quando mi accorgo che c'è troppo di uno, o troppo pieno o troppo vuoto, e allora mi ricordo che posso girare. esattamente come per le clessidre. l'incanto è come per me il portale che passa da uno stato di fare a uno stato contemplativo, da uno stato esterno a uno stato interno, dalla materializzazione al sentimento e viceversa continuamente, è come un continuo respiro, un continuo flusso, sono due universi ben distinti questi, la parte blu e la parte rossa, i colori caldi e i colori freddi, non si possono amalgamare in uno solo, sono due, ma il fatto che dentro continuamente ci siano questi moti convettivi, mi viene da dire, no? che li mettono in risonanza, in comunicazione uno con l'altro, gli permette di aprire dei passaggi incantati piccoli, quotidiani, grandi, epocali, come quelli che coinvolgono tutti, no? Ne abbiamo parlato non tanto tempo fa, ehm, quando c'è ad esempio un solstizio, piuttosto che la fine di un anno e l'inizio dell'anno nuovo, oppure anche in modo molto più soggettivo ma ben definito, il nostro compleanno. Quelli sono dei passaggi come segnati, fissi sul calendario, incantati. C'è un'occasione di incanto. Quando invece non sono segnati sul calendario, in piccolo però ritroviamo la stessa frequenza e proporzioniamo le nostre azioni della giornata. Capiamo nella nostra giornata se è il caso ora di rimanere ancora nel fare o di prendersi una pausa anche di pochi minuti nel non fare. Se è il caso di rimanere nel vuoto e magari protrarre il sonnellino pomeridiano per fare un esempio di un'altra mezz'ora, oppure è il caso di darsi una svegliata e iniziare a passare nel pieno, nell'azione, nella veglia. È un equilibrio, questo della clessidra tra pieno e vuoto, che abbiamo dentro. Ognuno deve sentire il suo, è soggettivo, ma se gli metto attenzione si apre una dimensione di incanto nella mia giornata. Non diventa più uffa che palle devo pulire prima la cucina e poi potrò meditare, piuttosto che uff, finisce più sta ginnastica del mattino quando è che parli della carta. Mi accorgo, se mi alleno, quando dipende da me questo equilibrio, che si completano uno con l'altra queste parti. Divento meno insofferente quando sono ferma in una, ma soprattutto divento molto più veloce a capire quando devo muovermi a cambiare ritmo, a cambiare mondo, a girare la plessida. Mi piace tantissimo farla girare questa carta. A tutti buon weekend. Ci sentiamo per messaggini nel weekend. Fatemi sapere. Dove sta l'incanto nelle vostre giornate? Come girano le vostre clessidre? Clessidre ho detto, eh? Grazie a tutti, ciao! Thank you.